Ciao a tutti gli amici e i fan della pagina dell'Orto Dio Ieri sono venuti degli amici a trovarmi Siamo andati per funghi, non abbiamo trovato niente Allora abbiamo ripiegato sulle erbe spontanee, sulla cicoria Più che altro loro si piegavano, io sto ancora un po' infortunato E, e mentre passavamo abbiamo trovato un olivo che aveva queste olive bellissime Guardate quanto sono grosse, saranno a scolane probabilmente. E allora l'ho raccolte per farle sottosale. E proprio di questo vi volevo parlare nella nostra decima puntata della rubrica Cambia Vita delle, autoprodu... delle autoproduzioni, autoproduci con fantasia, dice il titolo, perché le autoproduzioni che possiamo fare sono tantissime, non solo in campo alimentare ma bisogna sempre tenere conto del tempo perché il tempo è la moneta più preziosa il tempo ci abbiamo tutti lo stesso ed è poco, sono solo 24 ore al giorno ed è importante dormirne almeno 8 sto leggendo questo libro fantastico pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman non so se già ve ne ho parlato ma lo consiglio a tutti a proposito di aumentare il proprio capitale umano lo consiglio a tutti perché questo libro è meraviglioso parla su degli studi molto interessanti che sono stati fatti recentemente spiega bene come funziona la nostra mente le due parti della nostra mente, la mente più recente, più razionale, la mente più antica, più istintuale, e due cose molto importanti che ho imparato da questo libro è che la nostra mente razionale ha come un serbatoio d'energia che piano piano si scarica, e più si scarica e meno le nostre prestazioni sia fisiche ma soprattutto mentali si abbassano. E per ricaricare questo serbatoio tendenzialmente ci sono due modi. Assumere i carboidrati, ecco perché tutte le diete low carb, zero carb, tipo panzironi, non vanno bene, perché i carboidrati sono fondamentali per il sistema nervoso centrale, è quello che, che usa più carboidrati di tutto il corpo praticamente, e, e quindi con i carboidrati ti ricarichi, ma soprattutto la ricarica ce l'hai con il sonno, quindi dormire almeno 8 ore a notte, possibilmente tra le 2 e le 4 di notte, quando la ghiandola pineale rilascia la DMT e si fanno tutti quei sogni strani quindi se dormiamo almeno 8 ore al giorno poi c'è chi lavora, chi studia chi ci accompagna, chi c'ha i figli chi c'ha gli hobby eh, ci rimane poco tempo io qui all'Ortodio vi sto facendo vedere come cambiare vita io sto cercando di cambiare vita soprattutto per avere tanto tempo libero per poter dedicarmi ai miei hobby quindi può aver senso fare le cose ma bisogna sempre considerare anche un attimino farsi i conti da economista. Lo so che è brutto ma se io vado per asparagi e in un'ora raccolgo un chilo di asparagi che valgono 20-30 euro se poi me li vendo a 20-30 euro o ci mangio con gli amici e ci mangiamo in 8 con un chilo di asparagi a me quell'ora di lavoro mi ha reso 20-30 euro. Ho fatto una cosa divertente, un hobby, ma ci ha anche avuto senso che lo faccia. Ma se mi metto a autoprodurre il detersivo per i piatti fatto in casa, che costa un euro, e in un'ora ne produco un litro, che lo stesso litro l'avrei potuto pagare un euro al supermercato. Io, beh, speriamo che sia una cosa divertente perché in un'ora di lavoro hai prodotto un euro. Non è che ti è convenuto tanto quindi si, sì, autoprodurre si potrebbe autoprodurre tutto non solo nel campo del cibo io vi volevo parlare di questo ma c'è per esempio un mio amico che è molto bravo lavora con il legno e fa, e fa i bastoni fa tantissime cose carine guardate che bel coltello che mi ha regalato per raccogliere la cicoria mi ha regalato questo coltellino con intagliata proprio la cicoria vedete? ecco c'è chi fa dei lavori artigianali chi partendo dalle erbe, dalle erbe medicinali, fa dei prodotti, molte ragazze fanno cose cosmetiche, C ho un'amica che con le pietre fa dei gioielli bellissimi, vi potete sbizzarrire nelle autoproduzioni partendo da quello che la natura ci offre, mettendoci un po' di ingegno, poi al giorno d'oggi siamo pieni di tutorial su Youtube, quindi le conoscenze si, si trasmettono anche così, però cerchiamo di fare qualcosa che ci piace, che ci diverta e che abbia un valore non che ci faccia per forza guadagnare soldi ma che abbia un valore io adesso perché sto facendo queste olive? perché le olive mi piace di mangiarle ma quando le vado a comprare sul mercato costano e non c'ha manco tanto senso comprarle se ce le ho le olive e allora mo mi metto a fare le olive come mi ha insegnato non, non un tutorial su youtube in questo caso il mio amico del coltello mi ha insegnato anche come fare le olive sotto sale e siccome è molto semplice ve lo insegno pure a voi e diciamo ogni chilo d'olive un etto di sale grosso questo è meno di un chilo d'olive quindi ci metteremo faremo a occhio tra l'altro questo sale grosso insieme di ottima qualità insieme con della pasta e del riso di ottima qualità me li ha regalati il caro Matteo che mi è venuto a trovare un po' di giorni fa con un suo amico e lo saluto vedete quanto è importante il capitale sociale mi sono venuti a trovare e mi hanno portato il regalo pasta, riso, eh, sale grosso Io sono stato contentissimo perché sono tra le pochissime cose che compro al supermercato e anche cose di buona qualità quindi ci serve solo un po' di sale grosso il mio amico mi ha dato qualche mandarino, così ci mettiamo qualche scorsetta di mandarino. Una busta, una federa di cotone, di iuta, di qualcosa che possa assorbire l'umidità. E quindi ecco che noi qui sul fondo di questo sacchetto ci andiamo a mettere le nostre olive. Eccole qua. Ci aggiungo il sale. adesso queste cacceranno l'acqua col sale cacceranno l'acqua queste olive l'acqua verrà assorbita da questo, da questo tessuto e piano piano dovrà asciugare quindi si dovrebbe mettere o al sole o in situazioni che si asciuga quindi in situazioni di bassa umidità essiccatori, cose del genere avete visto io sono fortunato ho il demidificatore a casa quindi posso decidere l'umidità di casa ecco ci metto un po' di sale grosso quindi, quindi metterò il deumidificatore a 40-45% di umidità e questa, ora vi faccio vedere, la metto proprio davanti al deumidificatore. Domani magari la metto, al, la metto pure al sole. Nel frattempo, ecco, ci abbiamo messo un po' di sale, un paio di pugni di sale grosso, basta così. Adesso ci metto qualche scorsetta di mandarino, qualche pezzetto di scorza di mandarino. Le olive sotto sale è solo una delle tantissime cose che potete fare, potete fare tantissime cose sott'olio e sott'aceto, soprattutto se come me ci avete l'olio buono vostro e l'aceto buono vostro, perché io il vino, tutte le volte che il vino mi avanza, lo butto in mezzo all'aceto, cioè ho tantissimo aceto di casa mia, e certo è buono avere un essiccatore o dei buoni posti con umidità controllata dove fare seccare i prodotti, Un'altra alternativa interessante è avere dei buoni congelatori. Io oltre ai freezer del frigorifero, di là nell'altra casa ho proprio un pozzetto, un congelatore a pozzetto, quello ti permette di conservare per mesi, se non per anni, i funghi, gli ortaggi, varie cose e quindi poi puoi usare, puoi avere anche cibi fuori stagione, perché se no non è comodo comodissimo mangiare sempre solo di stagione. Oh, qui vado avanti con le scorsette. Eh, sì il congelatore se lo riuscite a rimediare un bel pozzetto poi mi raccomando riempitelo non tenetelo lì attaccato a consumare corrente se non lo usate eh, però può essere un'idea se no anche a farle essiccare le cose per esempio i funghi farli essiccare è molto meglio che congelarli quindi rimediare magari un essiccatore se siete fortunati, se state in un posto dove c'è un po' d'arietta fresca che tira bene, un po' di venticello un po' di sole fate tutto in maniera naturale se no ci organizziamo col deumidificatore dove la permacultura mi ha insegnato a cercare di guardare bene l'ambiente sfruttare l'ambiente al massimo poi finché uno può, come la casa, la provi a coibentare al massimo se poi comunque non è coibentata allora ci metti gli elettrodomestici ci metti il condizionatore, ci metti il deumidificatore un po' un po' un calcio al cerchio e una alla botte come si dice avete visto ho messo, ho messo il sale, abbastanza sale, più di 50 grammi, ho messo tutte le scorsette di mandarino, adesso il segreto è girarlo tanto, girarlo in continuazione, farlo girare in continuazione, quindi qua facciamo un nodo, intanto chiudiamo questo, ecco questo si chiude pure, meglio di così, no, eh, ora non si chiude più. Vabbè, ho fatto un casino. Proviamo a fare il nodo così. Ok. Oh, io che faccio queste belle olive? Semplicemente le, le girerò, le girerò in continuazione in modo che il sale si mischia bene anche le scorsette di mandarino così prendono il sapore e per un po' di giorni li faccio stare qui appunto al sole o comunque in posti con poca umidità adesso che non c'è il sole io lo vado lì a attaccare alla porta di ferro verde e gli sparo il deumidificatore davanti così tutte le volte che il deumidificatore apre, deumidifica e manda aria deumidificata gliela sparerà proprio addosso a queste olive e asciugherà questa stoffa che si bagnerà dell'acqua delle olive che man a mano nei prossimi giorni cacceranno ecco la metto proprio qua le metto qua le olive eh mi sa che mi sa che non mi vedete vero le metto qua le olive e il deumidificatore boom lo metto che gli spara davanti l'aria meglio di così queste le continuiamo a girare a girare a girare per un po di giorni e poi saranno pronte vi ripeto sott'ogli sott'aceti quante cose si possono fare io tutti gli anni che ho tanti pomodori all'orto mi faccio le conserve eh, si fa il succo di pomodoro si mette nelle bottiglie si bolliscono le bottiglie così quelle ti durano almeno un anno e poi non devi comprare le le conserve al supermercato, le conserve di pomodoro. E ho provato a fare vari tipi di detersivi, però alla fine riesco a pulire molto bene col limone, con l'aceto, e sì, qualche prodotto lo compro, ma alcuni prodotti forti vanno comprati, e quindi alla fine uso, uso i prodotti direttamente, non adesso come adesso non ho particolari saponi o detersivi fatti da me cerco di comprare natura cose naturali ma sono tutte cose che uno si potrebbe fare ci sono persone che fanno i saponi naturali con l'olio d'oliva, con, con mille prodotti e con, con vari grassi, insomma e li vendono e, e, e ci alzano pure i soldini Insomma, quindi vi potete sbizzarrire con la vostra fantasia una volta che piano piano la vostra vita comincia a diventare più libera cioè avete più tempo libero man mano che studiate e vi informate potete capire anche quali sono i vostri interessi i vostri hobby e le attività vi porteranno non per forza a guadagnare denaro ma vi porteranno comunque ad avere dei prodotti a modificare dei prodotti a creare dei nuovi prodotti nuovi lavorati trasformati e poi si possono fare dei scambi dei baratti magari ecco proprio perché non mi conviene fare un solo barattolo di marmellata se faccio la marmellata la faccio magari quando, a settembre quando i fichi sono pieni e faccio 100 barattoli tutti insieme allora mi conviene allora poi se non me li vendo li regalo agli amici e gli amici mi, mi regaleranno qualcos'altro quindi potete fare le marmellate, le conserve potete veramente sbizzarrirvi eh, ripeto voi ragazze con i cosmetici c'è l'imbarazzo della scelta vari tipi di artigianato c'è l'imbarazzo della scelta buoni sti mandarini pure questi so, chilometri zero buonissimo quindi ricordatevi di non sprecare il vostro tempo in attività che non vi piacciono e che rendono poco ma capite quali sono le attività preferite che vi fanno stare meglio e fatele e vedrete che avrete anche un riscontro economico in quanto a guadagno o perlomeno in quanto a risparmio. E ricordate che la cosa più importante da risparmiare, che nessuno ci ridarà mai indietro, è sempre il tempo. E infatti voglio concludere questa live prima che venga troppo lunga con una frase di Achille Lauro non il cantante il famoso armatore che ovviamente era ricchissimo e quando aveva 90 anni un ragazzo giovane ventenne lo andò ad intervistare e gli disse, gli disse signor Lauro ma lei quanto, quanto darebbe per, per avere la mia età e lui gli rispose darei tutto quello che ho per tornare ad 89. Ciao belli, ci vediamo alla prossima. Un abbraccio dallo sciamano dell'orto Dio.